risolve i suoi problemi burocratici, anche, mi di così, ma guardo, ma mi... Sì che le aumenterà le tasse e non, non infelice, oh, che fare l'infelice tu che commenti il telegiornale, dai ragazza bella, che sei attrattiva, ma se fai la papera non piaci più. Certo che le aumentano le tasse, che domande? Lo domani pure. Al ministro dell'economia e finanza gli domanda Ma voi non le aumenterete le tasse? No? e l'altro non risponde, che deve dire Sì, le aumentiamo le tasse, così poi finanziamo gli interessi delle banche, invece di dare lavoro alla gente e di finanziare e abbassando o togliendo gli interessi sulle targhette da credito, come hanno fatto in America Latina, che comprano tutti con targhetta da credito e da debito e gli tolgono gli interessi lo Stato, così finanziano le compre. Ma credo che le misure che abbiamo preso, alle quali si aggiungono poi i rimborsi dei pagamenti dei debiti della pubblica amministrazione che aggiungeranno nel questo semestre un totale di quasi 30 miliardi di euro sono misure che ci garantiscono che questa ripresa sarà effettivamente eh, in, in, in moto già, ripeto, prima della fine dell'anno e l'anno prossimo. Grazie, Grazie mille, lo auguriamo. Grazie a lei. Bene. E adesso si è aperta a Roma con l'intervento di Guglielmo Pisani e l'Assemblea del PD una o due giorni per decidere regole e data del congresso. Io a Marco Travaglio, che colgo l'occasione di messi salutarlo, messi messi messi da quando ho visto il un suo videoblog, una nave, una, una nave senza capitano, gli ho detto guarda, eh, caro Marco. Che se lo seguo ormai da anni, dal 90 mi presento io come capitano della nave, infatti io ho risposto in molti video che ho nel mio canale di Youtube Santenchan, dicendo che il capitano lo faccio io, andate a vedere quei video andate a vedere cosa gli dico al nostro amico Marco Travaglio io se vado a fare il capitano della nave di cui parla Marco Travaglio e anche il nostro amico Santenchan eh, Michele Santoro, io, il capitano della nave, lo faccio. Ma per davvero? E poi tiro fuori la nave dalla secca. Però, ecco, eh, Travaglio lavora in questa direzione, raccoglie delle firme, fa un movimento che io poi ritorno come segretario generale. Ma non posso così cadere nel nulla. Eh, quindi ti lancio un appello, se cercavi tanto il capitano per la nave, raccogli delle firme, lancia eh, dell'attivismo col tuo giornale, lancia dei messaggi dalla redazione del Fatto Quotidiano e io vengo, io ritorno come capitano della nave, se vuoi avere un capitano per la nave, tanto il cappelletto da, da capitano già ce l'ho. Pochi gli applausi in mezz'ala, quando il segretario conferma tanto attesa Io direi quasi ho applauso. Arresto, Renzi rimane seduto, non commenta, interverrà domani all'Assemblea. Gli lenziani prendono atto della proposta, mediazione è compiuta, i delegati si dividono tra soddisfazione di ogni dubbio. È la festa dell'Immacolata, siamo prossimi al Vaticano. Una coerenza di fondo okay. un compromesso tra il 24 novembre e il 15 dicembre, un partito che discute si rafforza come invece per insomma, il paradosso è che ci facciamo raffigurare come dei bambini che discutono su una settimana, non è così. Il problema che stiamo discutendo è un altro. Io credo che bisogna far discutere i nostri territori, i nostri circoli. Eh, voi, Bersani, non state discutendo sul tema di fondo serio di cui discute soltanto ormai Marco Travaglio, nostro caro giornalista. Che il PD è una nave senza capitani e quindi io mi candido come capitano, di questo non discutono. Che saint -Chan deve tornare a fare il capitano della nave e quindi io mi presento. Raccogliete delle firme, o voi che mi ascoltate e eh, quando saranno più di 10.000 io ritorno, ritorno a fare il capitano, sono disposto a Cosa sacrificarmi il così. Il se è chiaro le sue intenzioni con il vino e il e il lancio della nuova Forza Italia, Berlusconi è rientrato ad arco, però non è nessun con il governo per senso di responsabilità, ma i fatti vanno rispettati, niente tasse. Che il festiglio sia però stretto lo fa capire il ministro Cuagliariello. Credo che la vera partita per il governo si giocherà tra gennaio e febbraio e bombi vi attacchi di panico. Il PPE è senza vergogna e non ha alcun rispetto di quella verità che è sotto gli occhi di tutti. No, non senza vergogna, senza capitano che non possiamo cercare che aumentino i prezzi, gelino i consumi e aumenti la sofferenza economica delle famiglie italiane che stanno già pagando un alto prezzo. Facciamo in modo di trovare un miliardo nell'ambito della spesa pubblica, tagliamo un poco di spesa c'è poi il monito del capo dello Stato sulla giustizia io che no mi spesso non la taglio se no che mangio a proposito di mangiare cari amiche costata, e amici che mi seguite è a per che siete si già presenza. quasi tre, 230 in siano persecuzioni, persecuzioni, eh, io in Google Plus nel mio profilo ho caricato quello che ho mangiato oggi se vi interessa vedere le foto, potete andare in Google Plus, cercate Sant'Enchan e mi trovate. E poi trovate anche nel mio historiale nel mio storico tutti i video foto che ho caricato se mi interessano che vi abbona accusa la della di non accettare le di il primo round due giorni fa quando in nel movimento la di essere vitale, un nuovo partito era delle donne radicina, incompetente ed arrogante un oggetto di arredamento del potere per il leader 5 stelle ma oggi, ed è la prima volta in questa vicenda, la terza carica dello Stato è dai giornalisti a voce. Cioè... Mi sembra che sia a tempo perso quello passato in polemiche, quello che viene dedicato da alcuni soggetti all'ingiurio. Laura del... Boldrini, del... Presidente la terza della, terza della terza Camera, c'è dei problemi? Eh, Vuoi eh... dare, eh... dare la tua carica sì, istituzionale a qualcuno che la possa comandare? E... Dato che lì avete la anche la sala di del di transatlantico, di è corpo, e chiamate il capitano strategiano, e lui saprà che fare. Al Paolo invia altri 200 militari in Val di Susa, dove è pronta la scavatrice nel cantiere dell'alta velocità, linee della fermezza dal governo, anche per il rischio concreto di alleanze tra estremisti notati e 9BR. Carolina Castro, dovete fare un passo avanti, assumendo le conseguenze? Io una volta pensavo che, che le nuove erano dei terroristi Tricanese, bresciani, notati, perché come si vede hanno piede no? della targa di Brescia, una minaccia che suona come un incitamento a alzare tensione a pochi giorni dall'inizio dei lavori e nel giorno in cui il Ministro dell'Interno annuncia l'arrivo di 200 unità in più per aumentare la vigilanza e la sicurezza del cantiere. Ma io dico, se nessun italiano vuole questo cantiere, perché continuano con questo, eh, questa taffa che magari nessuno si userà? Dello Stato. Lo Stato sceglie la linea della fermezza 415, in totale gli uomini delle forze dell'ordine a presidio dei lavori su a Torino-Lione. Un nuovo prefetto a Torino, ex vice capo della polizia, Paola Badilone, la decisione di rafforzare la vigilanza del cantiere al termine del comitato del Viminale per l'ordine pubblico di unito stamattina a Torino. Lo Stato deve fare lo Stato e lo Stato farà lo Stato, perché lo Stato è stato a alta è stata un'opera strategica e noi non possiamo consentire quindi di impedire la realizzazione di questo progetto. Questa è una prova di forza straordinaria per ecco, legittimare interessi economici. Fate solo l'inizio ufficiale dei lavori per scavare il tunnel, c'è massima allerta, la e non solo, il 19 ottobre a Roma in programma una manifestazione alla quale hanno già aderito comitati notabili che si chiamano le infiltrazioni di Facino Rossi, che il livello dello scontro si fosse alzato lo si era capito da tempo. Le infiltrazioni di Facino Rossi bisogna fatticino vedere fatticino da che parte vengono, eh, perché molte volte il, lasciano l'uniforme per mettersi gli attivisti del Black Bloc. Se tutto il mondo vede che sono a black bloc e nessuno li ferma, allora, condatta, mm, li il denaro, sono infiltrazioni comode, domani, no? Se Non puoi servire all'idolo denaro e al Dio vivente, poi dicono che la e Chiesa popola, non fa politica. Francesco, il denaro corrompe, ecco perché i padri della Chiesa lo definivano lo sterco del diavolo. E corrompe Beh. anche nella Chiesa stessa, quando la religione è considerata fonte di guadagno. Che bello Poi, che qualcuno. Normalmente lo dice no? che corrompe la Chiesa, chiesa il, denaro. il denaro. Io pensavo che era la Chiesa che corrompeva il denaro, eppure, non è <ride> Da Francesco poi nell'udienza ai ginecologi cattolici un netto no a quella che definisce la cultura dello scarto, che richiede di eliminare esseri umani, specie se fisicamente o socialmente più deboli. Il Papa che nell'intervista alla civiltà cattolica chiede comprensione e misericordia e raccomanda di non insistere solo Pensavamo su... Pensavamo che, che era più aperto di Ratzinger, perché poi Vila non era così aperto per colpa di Ratzinger, invece lui è più conseguente eh, non esiste una di Benedetto XVI qualitativamente più cioè, significativa di un'altra La nostra risposta alla mentalità dell'utile raccomanda può essere solo un sì deciso a ogni vita. E viva la vita la mia! Un'altra legale uccisa a Udile conservava ciocche di capelli in casa all'uomo che ha confessato l'omicidio, non regge il momento del sequestro e si indaga su altre aggressioni. Vi inviate, parla di pompa. Che, Ora, che orrore il I vicini di casa non riescono ancora a crederci quel giovane riservato che vedevano uscire poco e l'assassino che ha massacrato con 12 coltellate Silvia Gobbato. Io l'ho visto nascere, Benedetto che era eh, un ferroviere, suo padre, lei casalinga, sì, cioè, ma io per me, un ragazzo, era un ragazzo normale. Un ragazzo normale che prendeva. 36 anni viveva ancora con i genitori in questa villa con giardino della provincia di Udine, e per un corso della facoltà di ingegneria. Non era economicamente indipendente, ma non gli mancava nulla. Eppure, ai carabinieri, ha detto di aver tentato su questo lampo per storcere soldi. Un rapimento in pieno giorno con un coltello da cucina, un rotolo di scotch. Adesso che ci abbia 36 carà, anni e si. viva con i genitori, non sia indipendente, che ha a che fare? È un, un, eh, e fare? In ore e è un assassino criminale lui. Vita, Ci sono persone, la vita, la vita, la vita, io conosco almeno e, una, gli gli che gli hanno 45, 45, 44, 45 anni e sua vivono sua con la madre. No, non c'entra niente. Ma Che no? di capelli, di topi, che si fosse appostato altre volte a guardare le ragazze che sono nel parco e al bagno degli investigatori. Ha scelto figlia per puro caso e i familiari dell'avvocatezza non se ne fanno una ragione. Cambiamo poco in cima conti che la mia non c'è consolazione per questo, non penso possa essere perdono per questa persona. In Calabria ha confessato l'assassino della donna ucraina violentata, uccisa e bruciata su una spiaggia della Locride, è un ragazzo di 21 anni, Riccardo Giavoia. Tornano sulla piaga degli errori, i carabinieri, le telecamere restano a distanza però, perché con loro c'è anche l'assassino. riprende... Ecco, possibile. a questi assassini qua, per quanto parti bene il Papa, se li avessero abortati, morte, avrebbero fatto un favore a tutta, tutta l'umanità. nella lobby del Tatiana, in Ucraina faceva la badanza, a una domenica libera decide di trascorrere la, al mare dove incontrerà il suo aguzzino. Appena 21 anni, rompi, di origine rom, lo conoscevano bene. Pure prima Roma. Prima adesso che diranno ragazzo, che se si, se si vuole per mandarlo per in prigione si fa una discriminazione masso, poi, abusa di lei già tramortita, morirà in questo canneto, Tatiana per le ferite profonde della testa. Una volta a casa, credo, la panica, il ragazzo racconta tutto a sua madre, ma al mattino dopo torna con una panica di benzina e dà fuoco al cadavere, credendo di cancellare le possibili tracce. Seguivano la pista della comunità Romana, con una ipotesi. Eh, ha chiesto la madre, consiglio alla madre, e la madre che si ha detto, risulto, bruciala. Prima del delitto. Poi, Dopo ore di interrogatorio, la confessione terribile di Gianluca, assassino a 21 anni, una domenica di violenza di follia. Quindi, se non se li ha potuto un abortire questi criminali, criminali eh, che ormai è tardi, eh, fanno i loro crimini, almeno gli si può dare la, la pena di morte, sempre in tempo, è? prima che magari danno 15-20 anni, sì, oh, male, poi non due non per uno o, escono prima e commettono di nuovo altri crimini. Ma non da un po'? Non possiamo rilasciare nulla. Quartier generale di Usmate Velate parlano due dei 2200 lavoratori distribuiti su tutto il territorio nazionale senza i contributi pagati ma con il proprietario che possedeva Attici e Ville da Sogno e proprio da una di queste dimore di lusso della Brianza con piscina, sauna e bagno turco Andrea Oddo, imprenditore di 44 anni è stato portato in carcere dalla Guardia di Finanza di Monza con l'accusa di aver architettato una maxi frode fiscale da 50 milioni di euro per anni sarebbe stata falsificata la contabilità Neppure un euro vestato allo Stato, deve pagare allo Stato 433 mila euro in questo caso. Gli importi che invece lo Stato deve all'imprenditore, quindi il credito, 433 mila euro, salvo zero, in questo modo, con questo meccanismo, nessun importo veniva versato. Otto manager con la terza media, aveva creato un impero con società che